Ho scelto di aderire alla campagna Nordive for Europe perché noi giovani non abbiamo impiego, la disoccupazione avanza in tutta Europa e dobbiamo cambiare, dobbiamo fare qualcosa. In che maniera? Destinando 400 miliardi di euro all'occupazione, allo sviluppo, alla ricerca e al lavoro. Perché è il lavoro che ci manca ed è solo l'Europa il nostro futuro.